Ciao amici. Ciao amici. Benvenuti in un nuovo video. I protagonisti oggi sono Barbie Sirena e Spider-Man e questa pistolina d'acqua che abbiamo preso ieri a Vieste. Ma quella che spostiamo anche il motostomo di Ah sì, quante cose. Fra un minuto sul nostro canale. Allora ragazzi, cosa dobbiamo dire a chi ci segue? Cosa le diciamo Sara? Di per supportarci, di iscriversi al canale e di mettere un like se le piacciono i nostri video. Per, per quanto riguarda i commenti, mandare un'email. Allora, diciamo ai nostri amici che siamo qui vicino eh, Viette, dove abbiamo presentato già un video la scorsa volta. Ci soffermiamo ancora qui qualche giorno e l'occasione che ci soffermiamo ancora qui ci dispiace tanto perché oggi sono partiti due nostri amici. come si chiamano i due, due nostri amichetti della piazza? Aurora! Aurora e Martino! Li salutiamo! Ciao! Ciao Bimbi! Buon rientro a Milano! Ci vediamo sopra! Ricordiamo i protagonisti di questa storia! chi è? sirena e spider spiderman e spiderman man a, pro a proposito della tua sirenetta l'abbiamo presentata ma dov'è la sirenetta? oh oh, oh la barbie no. no, barbi sirena no. nuota già di su vediamo come nuota la barbie sirena e guardate la barbie avete mi visto che gli ho fatto di con le ha fatte le tercine indicate per il spiaggia guardate il, il mio palma. anche spiderman nuota bene, due. le ha fatte la mamma bene Ma mudato anche tu in schiena guardate ragazzi Ma guardate, amici ho anche giù in schiena guardate bello ma secondo te poi se asciugo solo il corpo. posso metterlo sul cuscino? su cosa? di a me il, la, la barbi sirena? si sì. eh, dove li mette? il dove? vicino a me perché? quando dormi? Sì, dopo a me. gli facciamo una e mesh me. allora adesso barbi sirena l'abbiamo portata sulla spiaggia dove prima ha giocato sulla sabbia ora si è tuffata in mare e sta giocando con la mia principessa Sara, le due principesse mamma, quello è Spiderman e Spiderman invece Spiderman oh. è maciste e e... dopo che e si è man. arrampicato sui muri assieme alle lucertole del nostro residence e, e sì, il nostro no. Jackie è venuto ah. a farsi un bagno in mare ma no, è una cosa? cosa abbiamo visto oggi? cosa abbiamo visto? e ieri? no! medusa? no! no. sul muro? ah sul muro no. una piccola lucertola una piccola no. neonata un gecko. era una lucertola un gecko. era una lucertola un gecko. era una lucertola, un gecko. Era una lucertola. Un gecko. ma cos'era un, un gecko o una lucertola? Una un certo. lucertola dai era dai con spiderman te lo ricordi? con spiderman che stanno litigando e poi, oh. poi un'altra volta poi c'era una taccata sul muro, una, una tipo come si chiama? Un gecko? Sì, e pensavo che, pensavo che li stavo prendendo in giro invece poi... Ah, oh, un geco grossissimo! C'era un super geco, gli abbiamo fatto la foto! È grandissimo, ho fatto lo scherzo a papà! Tipo così! Era grossissimo! Così! Era anche i è il ciccione sta nuotando la Barbie sirena madonna che volo che ha fatto eh bom! si tuffa e eh, Spider-Man non è davvero si tuffa guarda che lanci che fanno che lanci che lanci bo un tuffone Eh, sta facendo sub oh, ma lei è una sirenetta non ha bisogno eh? ma allora lei non annega io avevo portato avevo portato il salvagente <ride> ma lei lo usa come materassino per prendersi il sole Aiuto. guarda come sta che eh, meraviglia Barbie sirena wow e tu Sara? sei rimasta senza salvagente ma Sara vuota anche senza salvagente, vero? o quasi? quasi sirenta. guarda che sta per cadere la sirenetta appoggiata ma che forza c'ha la raggiunge nemmeno... Spider-Man la raggiunge Spider-Man vai Spider-Man, fai compagnia Le... la sua sirenetta ricordiamo i nostri amici sì. che Spider-Man sì. e la sirenetta sì. hanno fatto video insieme Sporto, è eh. caduta è caduta perché vuole farsi un bagno, sta facendo il botto! guardala lì come ruota bene mamma, mi dai vado dai, dai. a da prenderti il tuo salvagente, ma di topolino? ma Spider-Man sì. vuole topolino secondo te? Perché no. sì. ma... secondo me è più da pigiama di Spider-Man aiuto aiuto sta prendendo il sole ci vuole la crema per il, il sole no le sirene non le mettono ah non la mettono perché sono abituate ah. sono abituate dove va? È largo ma mi sembra un profugo una profuga è caduto si, si fa il bagnetto oh. siete saliti su una balena dove vai? andando su te sopra sì. il delfino dove sì. ve ne andate? tu Spiderman chi c'è dietro di te? una sirenetta tra l'altra sirenetta è un'altra sirenetta giusto la sirenetta e la sirenetta Sara se ne vanno sopra il delfino e se ne vanno il ciao! Ciao! Ciao amici! Ciao amici! Ciao. ciao! Siamo contenti che siete passate sulle spiagge dell'Adriatico qui a Vieste, ciao. Esattamente alla Marina Bay. Ciao! Ci vediamo al prossimo video! Ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale! Ciao! Ciao!